Buona giornata e bentornati sul mio canale, io sono Marco, oggi faremo una recensione su un prodotto che mi ha inviato un venditore di Amazon. Come vedete qua a mio fianco è un aspiratore, un aspiratore piccolissimo con un corpo molto compatto e molto leggero, ma al tempo stesso ha un motore molto potente visto che è completamente in rame. Non ha soltanto la classica funzione di aspirapolvere, ma aspira anche eh, corpi solidi, più grossi, come fogliame, eh, trucioli, dopo lo testeremo, io ho comprato una scatola da mille viti e vedremo in quanto tempo le aspira. In più aspira anche i liquidi all'interno eh, della sua vaschetta, ha un galleggiante che quando arriverà al livello del filtro eh, bloccherà la macchina. Ha anche altre funzioni come quella di soffiatore, la stessa potenza che userà nell'aspirare potrete usarla anche per soffiare, quindi sarà comodo per da utilizzare per asciugare i pavimenti, eh, pulire i balconi o spostare eh, che ne so, foglie dal giardino. Ha anche altre caratteristiche come quella del doppio silenziatore, anche questa è una cosa molto interessante, eh, sull'istruzione c'è scritto che abbatte della metà i rumori rispetto a qualsiasi altro aspirapolvere. Eh, questa è una cosa che mi interessa molto, eh, dopo testeremo anche questa funzione eh, mettendola a fianco del mio vecchio aspirapolvere che fa un rumore infernale. Ora andremo nel mio laboratorio, faremo un veloce unboxing e poi lo testeremo. Ora daremo una rapida acchiata a cosa c'è contenuto nella scatola e poi faremo il test. Il tubo flessibile lungo un metro e mezzo, il cavo dell'alimentazione che è veramente lungo, a mio parere non servirà la prolunga, questo è il filtro per il rumore, il filtro per il serbatoio un sacchetto raccogli polveri il negoziante mi ha detto che questo è standard quindi potete anche non comprarlo per forza da lui eh, lo troverete da qualsiasi altra parte e poi gli ugelli questo è per pulire i divani oppure i tappeti questo per pulire degli angoli e quest'altro è per pulire i pavimenti bagnati in più c'è il tubo che vedete è comodissimo quando eh, non vi servirà si può riporre lì, come vedete è molto lungo e si può utilizzare anche diviso. viso. Ora testeremo il prodotto sia per i solidi che per i liquidi, in più anche faremo un confronto questo con il mio vecchio aspirapolvere. Per iniziare faremo quello dei solidi, ho inserito in questa vaschetta 1000 viti Ora vedremo se ce la fa ad aspirarle. Il test dei solidi è compiuto, mille viti li aspirate con facilità. Ora, prima di effettuare la prova del liquido, vi farò vedere come funziona il soffiatore tubo flessibile va montato nella parte del retro dell'aspiratore. Siamo giunti alla prova del liquido, come vedete è piena d'acqua. Ora faremo l'ultimo test, quello per il rumore. Questo è il mio più vecchio aspiratore, sempre potenza 1000 Watt e sempre capienza 10 litri. Ok, adesso siamo pronti, accendiamo prima quello nuovo. Come vedete il rumore non è forte. invece il rumore di quest'altro è molto più potente. Ora li accenderemo tutti e due insieme, vediamo se uno sovrasta l'altro. Siamo giunti al termine della recensione, ora potremo tirare le somme per quanto riguarda questo aspiratore che ho trovato Molto comodo, molto comodo da utilizzare perché il corpo macchina è molto piccolo, è molto leggero, eh, pensate che pesa soltanto 3,5 kg, quindi è facilissimo da trasportare, io lo trasporterò dalla ditta a casa oppure anche nel garage per pulire la macchina. Ha un buon motore, come avete visto, abbiamo aspirato le viti in pochissimo tempo. Abbiamo aspirato un litro e passa d'acqua in meno di 5 secondi. In più, quando l'abbiamo messo a confronto col mio vecchio aspiratore, il rumore del mio vecchio aspiratore sovrastava quello di questo. Niente, ora vi lascerò il link in descrizione del negozio, così se volete andare a dare un'occhiata, non vende soltanto eh, chiaramente questo prodotto, vende anche altri prodotti, ma sempre di questa marca che si chiama Outlet. Ah, non mi resta che eh, ringraziarvi di aver visto eh, la mia prima recensione, vi ringrazio per avermi seguito, alla prossima settimana.